Salve, sono Don Bachi. Ovviamente è eh, chiaro che se sono qui è per portare i miei saluti, visto che per me è un po' particolarmente diciamo, eh, difficile potermi muovere e venire a Ischia, perché comporterebbe allontanarmi dalla sede del mio lavoro. Però sono voluto essere presente e, ovviamente, io faccio parte della DILA, sono contento per questo perché so che si prefigge scopi assolutamente. Uh, utili importanti culturalmente e saprete anche che ho partecipato diciamo, al concorso 8 milioni con una mia poesia, lo farò ancora con una seconda, al momento Ischia per me eh, rappresenta tanti bellissimi ricordi e eh, soprattutto perché quando ancora eh, giovane ragazzo, belle speranze, si può dirlo, perché eravamo a metà degli anni 60, ho fatto una settimana straordinaria al Castello d'Aragona eh, suonando con il mio gruppo i Fugiaschi eh, per una settimana appunto lì, mi sono capitato anche un paio di curiose storie, eh, una di queste per esempio una sera ricordo che venne eh, un mio carissimo amico, si chiama Nando Murolo, venne a chiederci eh, di poter accompagnare Cos'è Altafini, eh, un calciatore allora molto in boca, popolarissimo, giocatore del Napoli, poi della Juve, e in una canzone, lui voleva cantare eh, un brano, allora chiese ai miei musicisti, ai che se lo conoscevano, mi pare si intitolasse Una Rosa. Ovviamente i miei musicisti non lo conoscevano per niente perché loro avevano soltanto il repertorio, il mio repertorio per particolare, e quindi non conoscevano altre canzoni, erano tutti giovanottelli, insomma, amanti dei Beatles, Rolling Stone, quindi non conoscevano questo brano. Però gli garantirono in qualche modo che l'avrebbero la, la, accompagnato. Al che Nando disse: Vagliù, eh, qui eh, se non suonate bene. Qua invece a Rosa ci mandano un sacco di carciofolo. Insomma ci buttano un sacco di carciofi, ecco, <ride> per cui i ragazzi insomma, non, non rinunciarono a questa, a questa performance e, e poi insomma, non se ne fece niente perché la sera mi sono capitate tante belle cose, ovviamente sono stato benissimo, un soggiorno straordinario di lavoro le vacanze ovviamente, non si poteva fare altrimenti, quindi particolarmente contento di essere qui almeno virtualmente in video con voi e vi auguro buon lavoro e buona permanenza, ciao. Poesia di Roberta Panizza Lo so che mi aspettavi, intraviste nuvole di raggi caduti indicavano la strada per la notte solita di malinconie e vuoti colori so che mi aspettavi al varco, di porte sempre chiuse, che solo te vedo oltrepassare, in cerca di regolare palpiti e dolori muti di anime irrequiete e sempre mai paghe. E ancora mi aspetti, non so se prodiga d'ali per l'anima pesante e stanca, ma a te mi arrendo che solo mi vuoi, altro non posso. Io forse ladro, di Bruno Mancini. Io forse ladro, se il vento infiamma emozioni, se il vento trascina sogni, i miei pensieri. Il vento, il sole, il mare, il mare, il sole, il ladra, se il sole acceca dubbi, se il sole racchiude sospiri i tuoi pensieri, i monti, i cuori, i fiori, i fiori, i cuori, i monti, i monti, i monti, i cuori, i fiori, i fiori, le stelle, noi forse ladri, se gli occhi inventano bambini, se gli occhi cambiano colori, pensieri, attese, attese, silenzi, silenzi, nuvole, attese, attese, attese, nuvole, silenzi, silenzi, le stelle. E quando il vento infiamma i dubbi e il sole raccoglie i sogni, e quando gli occhi accecano emozioni, noi, ladri dei nostri ricordi,